Ehi ragazzi, qui è il vostro nuovo Electric Studios e oggi vi devo dire un paio di cose. Allora, e come avete visto, è un po' che non faccio video perché sono impegnato col lavoro, un po' di robe. Poi, qua recentemente, come avete visto, un po' in tutta Italia nevicato, quindi diciamo che ho passato. A settimana a spalare la neve in giro per il vialetto di casa e torno a casa c'era un fracco di neve quindi non ho potuto registrare video dobbiamo ancora finire di editare alcuni video quindi sono un po' indietro comunque sappiate che a breve ricomincerò a pubblicare video cercherò di recuperare quindi pubblicare più di un video nelle prossime settimane e eh, fatemi sapere comunque quale challenge che volete i video che volete la, ricordate di iscrivervi, condividere per vincere anche la, la maglietta del canale e fare un video con me il concorso, vincere il concorso e eh, invitate anche i vostri amici a iscrivervi poi altre cose che devo dire, ho quasi finito um, di fare una roba per un'altra challenge che faremo a, a breve, in teoria un paio di settimane, massimo un mesetto abbiamo, la facciamo e poi la pubblichiamo Vi ricordo di continuare a seguirmi e iscrivervi, spolliciare, tanti bei mi piace vi saluto, saluto elettrizzante, vi ricordo di iscrivervi anche al canale di Nickboy e Matt. E se riesco vi lascio un, il loro link del loro canale in descrizione. Vi lascio un saluto elettrizzante, bella ragazzi, ciao!